Grazie Presidente, prenderò veramente solo qualche minuto, meno tempo dei dieci minuti a me concessi. Eh, ho sentito ora eh, diversi interventi in cui si parla di ritardo, il è già è morto, siete arrivati in ritardo. Vorrei capire il ritardo, eh, Presidente, rispetto a cosa? Eh, perché non c'è stato alcun tipo di ritardo. Noi oggi siamo in aula per votare una delibera che poi avrà tutta la sua fase emendativa, una delibera che eh, già è esecutiva, noi andiamo a ratificare una delibera che ad oggi già sta dando i suoi effetti per le categorie produttive della città, per i negozianti della città, poiché i Tauri eh, le attività già eh, li hanno potuti mettere a terra, aprire, avere più spazi verso l'esterno quindi non vedo sinceramente il ritardo e non capisco perché si parla di ritardo, tra l'altro una delibera che ha, ovviamente come tutte le delibera ha fatto il proprio percorso eh, per i pareri, e eh, quindi di conseguenza si arriva ad oggi in aula perché ad oggi è calendarizzabile, quindi non c'è alcun tipo di ritardo, una delibera che noi andiamo a ratificare, che attraverserà ora e affronterà ora la sua fase inindativa per eh, essere migliorata, che eh, non ha eh, sinceramente alcun tipo di ritardo. Siamo nel momento giusto per approvarla, una delibera che già sta dando i suoi effetti già ora in città, già è effettiva. Grazie Presidente.